senso che è una provincia dove siamo chiamati a pagare la tassazione, eh? la tassazione è regolarmente pagata dai cittadini, ci sono problemi sì, di carattere economico, le province continuano ad esistere, essendo stato bocciato il referendum di Monto Valenzi, bisogna mettere mano perché l'ente va in senso strutturale nel giro di 15 giorni con tutto ciò che ne consente. Siamo preoccupati? ripeto, per la tenuta dei servizi e di converso restano molti problemi per il mantenimento dei livelli occupazionali. I dipendenti della provincia corrono il rischio di rimanere senza stipendi e provvidenza nei prossimi mesi e anche le eh, società miste collegate corrono il rischio di rimanere appese ad un progetto che va necessariamente rifinanziato complessivamente, cioè c'è necessità di mettere fondi nelle casse delle provincia e il governo deve spostare i tempi di Lazionaldo in altura. Stamattina l'assemblea poi il passo successivo quale sarà? Stamattina c'è un primo passo, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori assemblee un unitalia con tutti gli altri sindacati ovviamente insieme a noi. Stamattina c'è questo primo impatto col Presidente, con la deputazione regionale, noi abbiamo chiamato tutti. Al capezzale, oserei dire, della provincia perché è necessario un impegno comune dei parlamentari di Salerno perché vengano scritti degli emendamenti che come dire, salvino l'ente e diano all'ente la possibilità di sopravvivere. La provincia è quasi in dissesto, la situazione è drammatica. È drammatica, noi l'abbiamo detto un anno fa che se non c'erano cambiamenti dal governo nazionale ci troveremo eh, come in questo momento, il rischio di distesso della provincia di Salerno, cosa preannunciato già dal Presidente Campora. Noi continueremo e siamo continuanti a livello di Salerno, ma tutto il territorio nazionale, eh, insieme a Cislevil per tentare di fare delle azioni propositive per far cambiare idea al governo. Le hanno inviato eh, il 9 maggio una comunicazione al Senato e al Parlamento in modo di mettere all'ordine del giorno nella commissione parlamentare la risoluzione della questione delle province. Tutt'oggi ci troviamo che le province non sono chiuse, non sono aperte, ma chi ha pagato sono i dipendenti che rischiano lo stipendio e il posto di lavoro, ma anche i cittadini che non vedono le scuole aggiustate, le strade aggiustate e tutta una serie di manutenzioni che sono rimaste comunque alla provincia, senza soldi.